Ciao e benvenuti ancora una volta sul mio canale. Allora, questo video per uh, comunicarvi una cosa che mi rende felice. <coughs> ho fatto tre provini per un programma televisivo e sono stata presa. Quindi, 15 giorni fa ho registrato a Milano con Enrico Papi in Guess My Age che andrà in onda a settembre, a settembre non so ancora bene la data, mi raccomando, seguitemi, è stata un'esperienza bellissima, poi vi dirò il giorno esatto che vado in onda, mi raccomando.